Benvenuti a IF News, l'appuntamento che eh, fa una panoramica delle principali novità relative al mondo del fisco e del lavoro che eh, sono arrivate nella settimana in chiusura e eh, butta un'occhiata su quella che è la prossima settimana con le novità e i temi che eh, verranno dibattuti. L'apertura dell'appuntamento di questo venerdì alle 13.30 è dedicata alla tregua fiscale, arriva la proroga per le date di scadenza e come cambia il calendario l'articolo è di Rosi Delia e eh, fa il punto sulle modifiche al calendario della tregua fiscale a poche ore dalla scadenza importante con il decreto bolletti in gazzetta ufficiale arriva una proroga multipla per la tregua fiscale ci sarà più tempo per accedere al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali ma non solo. Una panoramica è appunto all'interno dell'articolo, i contribuenti avranno più tempo per beneficiare del ravvedimento speciale e della sanatoria delle irregolarità formali ma non solo. Il DL 34 del 2023 riscrive in più punti il calendario con le date di scadenza ma rivede anche i tempi di applicazione delle eh, misure, eh, in particolare l'ufficialità che è arrivata con la pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale, riguarda alcune misure, si avrà più tempo fino alla scadenza del 31 ottobre 2023 per versare i 200 euro o la prima rata di 100 euro e accedere alla sanatoria degli errori formali, il secondo appuntamento resta fisso al 31 marzo 2024 per il ravvedimento speciale, invece il termine per il versamento della prima rata passa al 30 settembre 2023 ma il termine ultimo per concludere i pagamenti resta il 20 dicembre 2024 e la tabella di marcia per i versamenti successivi al primo diventa ravvicinata nel 2023. All'interno dell'articolo ci sono delle tabelle riepilogative che riportano le date da tenere a mente relative alla tregua fiscale. Un'altra notizia che è stata protagonista di questa settimana è il super bonus e in particolare è arrivato proprio ieri 30 marzo il comunicato stampa del MEF che eh, appunto fornisce alcune delle novità, in particolare sulle villette. Arriva alla proroga al 30 settembre 2023, il cosiddetto comunicato legge, in quanto è arrivata alla vigilia della proroga, ma prevede lo spostamento in avanti della scadenza. Potrà beneficiare di tale rinvio chi ha realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre 2022 dopo l'ok ok della Camera che è arrivato ieri con la fiducia si attende l'ufficialità con l'approvazione del Senato che arriverà molto probabilmente la prossima settimana. Vediamo che tale eh, comunicato eh, stampa fornisce chiarimenti anche su un altro eh, istituto che è eh, rientrato tra gli emendamenti al testo della legge di conversione del decreto 11 del 2023 che sarà appunto approvato la prossima settimana con il via libera del Senato. Ci sono molte misure, una è quella della remissione in bonus nel caso delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2022. Chi non avesse ancora trovato un acquirente per i propri crediti non perderà l'agevolazione in quanto avrà tempo fino al prossimo 30 novembre 2023 eh, grazie alla remissione in bonus, potrà quindi sanare eh, diciamo, il mancato eh, adempimento con questo istituto fino al prossimo 30 novembre 2022 e 23 anche in questo caso si tratta di un'anticipazione si attende l'ufficialità passiamo al bonus bollette 2023 con le misure approvate con il nuovo decreto per il secondo trimestre dell'anno il cui testo è poi arrivato in gazzetta ufficiale proprio ieri 30 marzo il decreto bollette allunga eh, le misure di sostegno a famiglie e imprese contro il caro energia in particolare fino al 30 eh, giugno i bonus energia per le imprese il prolungamento dell'IVA al 5% e l'azzeramento degli oneri per il gas e non però per l'energia elettrica oltre a questo ci sono una serie di altre misure quale ad esempio il bonus riscaldamento per le famiglie è in gazzetta ufficiale appunto il decreto e il nuovo pacchetto prevede misure contro il caro energia tra queste c'è un bonus riscaldamento per le famiglie riconosciuto per il prossimo turno a prescindere dalla soglia ISEE e poi il bonus sociale invece fino con ISEE fino a 15.000 euro anche per il secondo eh, trimestre viene prorogata la misura eh, il cui ISE era già stato eh, innalzato dalla legge di bilancio 2023 e ancora, lo abbiamo detto, le misure eh, per le imprese che vengono prorogate eh, fino al prossimo eh, 30 giugno con modifiche rispetto al trimestre precedente. E l'ultima notizia di oggi, che è quella che ci traghetta un po' alla prossima settimana riguarda il bonus trasporti 2023 al via da aprile anche studenti e studentesse possono farne richiesta su questa misura è arrivato il decreto attuativo è arrivata la firma al decreto attuativo da parte dei ministeri eh, competenti il testo non è ancora arrivato in gazzetta ufficiale in quanto è in fase di registrazione presso la corte dei conti superato questo passaggio si sbloccherà la piattaforma per poter richiedere il contributo da 60 euro per l'acquisto degli abbonamenti che spetta anche agli studenti e alle studentesse le quali potranno fare domanda online tramite la piattaforma dedicata il via libera è arrivato con oltre un mese di ritardo ma adesso è alle battute finali o meglio iniziali per la presentazione della domanda anche eh, su questo tema ci saranno sviluppi per la prossima settimana così come per il super bonus eh, che eh, attende l'ufficialità in particolare per le misure della legge di conversione del decreto 11 del 2023 di questi temi vi parleremo nell'appuntamento della prossima settimana di eh, venerdì prossimo sempre alle 13.30 io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al prossimo appuntamento e arrivederci